Ciao a tutti. Oggi prepareremo la ciambella di mele, pere, noci e cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: farina di tipo 00, uova, zucchero, olio di semi di girasole, acqua, pere tagliate a fettine sottili, mela tagliata a fettine sottili, noci, cannella, succo di limone, aroma di mandorle, lievito per dolci, vanillina sale e zucchero di canna. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cannella e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 10 Senza lavare il boccale, andiamo a mettere un cucchiaio di zucchero sopra le pere e le mele che abbiamo già tagliato a fette. Posizioniamo la farfalla sulle lame, mettiamo lo zucchero, le uova. l'aroma di mandorle chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 8 minuti a velocità 4 aggiungiamo adesso l'acqua l'olio, riposizioniamo il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4. Rimuoviamo la farfalla dalle lame.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 A velocità 5. Aggiungiamo le noci che abbiamo tritato grossolanamente. E una parte di mele e pere che avevamo messo da parte. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimbi per 30 secondi. Antiorario, velocità 3. Trasferiamo il composto in uno stampo per ciambelle che abbiamo precedentemente imburrato. Mettiamo adesso le fettine di mele e pera messe da parte, spolverizziamo con lo zucchero di canna. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. La ciambella è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella di mele, pere, noci e cannella. Grazie e alla prossima ricetta!